Buonasera a tutti quanti, questa sera per che cosa è Tenerife avremo una sessione olistica fatta da Cristiano Lollo in questa cornice meravigliosa al tramonto. Allora, eh, ho chiamato Lollo, sta avvenendo, sta in ritardo di 15 minuti e questo video sarà testimonianza di quello che andremo a fare. Con un cioè. tramonto bozzafiato aspettiamo Cristiano Lollo per una performance della Holistic World House. Sì! Aspetta che sto arrivando! Eccolo, eccolo! Mi sono un po' lamentato di te al nostro pubblico perché abbiamo sforato con gli orari Abbiamo eh, visto il tramonto, ho girato qualche cosina, però. Allora, saluto il pubblico chiedo scusa. Ecco, ma, perfetto. Ma anche le migliori macchine a volte subiscono guasti. Ero a fare il check-up dal meccanico che è il mio osteopata di fiducia, che è qui a Tenerife, il grande Federico. Ha detto di non fare troppo pubblicità perché lui è venuto a Tenerife per lavorare, sì ma tranquillamente. Ma poco, perfetto. Pole pole, come dicono i Ok. In allora che cosa facciamo? Facciamo una persona, un piccolo gruppo con siamo in tre, abbiamo l'Istico workout nella Tarde eccolo qua, in questo meraviglioso siamo in playa Las Vistas e nada, estamos aquí para aprender esta nuova metodología, este nuevo formato di entrenamiento. Muy bien. Vamos a intentar allí Ah, la playa. Muy bien. Con la nostra tecnologia adesso stiamo collegandoci con una rete wireless e Cristiano per la musica, ok? Mo aspettiamo la musica, arriverà tra un pochino. Che cosa posso dire? Non potevo girarlo tutto quanto insieme, però per farvi capire che è una magia solo di Tenerife. Yeah, ciao!